Buenos días a todos, buenos días a tutti. Hoy me toca compartir un, un pensamiento, al que mira, hasta condividere un pensiero que el Señor ha puesto en mí con el Salmo 145, que el Señor me ha puesto con el Salmo 145, del 4 al 7, del 4 al 7. Es un salmo de alabanza, es un salmo de adoración, donde nos explica cómo... Eh, debemos adorar al Señor y, y cómo conocerlo más Entonces, explica cómo debemos adorar al Señor y cómo debemos conocerlo de Dios y en, este, en, en estos eh, versículos en eh, questi versículos sobre todo nos habla de bueno, lo que me ha impactado a mí en questi versículos con lo que me ha colpido de più es que eh, habla de las generaciones el facto es que habla de las generaciones dice que eh... Generación a generación celebrará tus obras y anunciará tus poderosos hechos. Dice: Una generación proclamará el odio de tu obra a la otra y anunciará te portento. De la importancia de los padres cristianos, habla de la importancia de los genitores cristianos, de hablarle a sus hijos y transmitir. Eh, su amor y su conocimiento de Dios. De hablar sencillo y transmitir la conocencia de Dios. Nos habla también de cómo anunciar la grandeza de Dios. Y si de cómo anunciar la grandeza de Dios. De meditar en la Palabra. De meditar en la Palabra. De proclamarla, de, de publicarla. De proclamarla y hacerlo públicamente. Eso es lo que Dios espera de nosotros. ese es lo que Dios ha esperado nosotros. Y si queréis, pues lo leemos entero. Sí. Y a eso el echamos entero. Generación a generación celebrará tus obras y anunciará tus poderosos hechos. El... Bueno. Un versículo de bueno. <risa> Una generación proclamará el hoyo de tus de a al la otra y anunciará, y tu importe en la hermosura de la gloria de tu magnificencia y en tus hechos maravillosos meditaré. Meditaré su glorioso esplendor de la toma y sobre tu maravilloso ópera. Del poder de tus hechos estupendos hablarán los hombres, y yo publicaré tu grandeza. Ellos hablarán de la potencia de tus tremendas obras, y yo raconteré tu grandezza. Proclamarán la memoria de tu inmensa bondad y cantarán tu justicia. Ellos proclamarán el recuerdo de tu gran bondad y cantarán con joya tu justicia. Todos sabemos cómo David amaba a Dios y era un poeta y un enamorado. Todos sabemos cómo David amaba a Dios, que era un poeta era un amante. Y eso es lo que Dios espera de nosotros. esto es lo que Dios ha esperado de nosotros. La iglesia tiene que enamorarse de Dios cada día. La iglesia debe enamorarse de Dios cada día. Tiene que buscar a Dios todos los días. Debe acercarse a Dios los días. En la palabra, en la oración. En la palabra, en la preguía. Y sobre todo en la alabanza. Pero sobre todo en la adoración. Dios quiere alabador, quiere gente que alealabe. Dios quiere gente que lo adore. Y... Y eso es todo. Ese es el momento. A ver, no quiero alargarlo más, que si no, pues no vamos a ir a comer. <risa> ¿No voy a dejar los pilingos ahora? No los dejamos manchar. Que Dios os bendiga a todos y que, que tengáis un buen día. Que Dios y Bendiga a tutti y espero que tengan un buen tornado. A por favor. Ya <risa> está, ¿no? A <risa> <laughs> <Me> está sudando, no sé. ¿Qué No Ok, no, que se cambia la versión en español. Ok. Buenos a todos. Buenas tardes. a tutti buenos días a todos. Ah, <laughs> vabbé, a tutti uh, um, oggi tenemos esta conferencia. Tenemos esta conferencia. E no es solo para donne. mujeres y no solo es para mujeres os hablaré de una mujer que se completamente a Dios que se entregó totalmente a Dios y aquí ejemplo de una donna y aquí hay el ejemplo de una mujer pero claro que eh, parla tutti. pero está claro que habla a todos vamos a leer en uh, Lucas 7 del 36 al 50 Leemos en Lucas 7 uh, del 36 al 50. Uh -huh. okay. ¿Esta historia? Ok. Esta historia... historia... Se encuentra también en uh, el Evangelio de Mateo y de Marco. También está en Mateo y Marco. Que, la storia, que cuentan la misma historia. Pero en este capítulo es mucho más detallado. Pero en este capítulo tiene mucho más detalles. Me gusta de Me gusta más. Parte. Así que vamos a analizar esta parte. Del Vangelo de Lucas 7. Mm. En Lucas 7, 36, de 36 a 50. Al final. Sí. Y le rogó uno de los fariseos que comiese con él. Y entrando en la casa del fariseo, sentóse a la mesa. Y he aquí una mujer que había sido pecadora en la ciudad. Como entendió que estaba a la mesa en casa de, de aquel fariseo, trajo un alabastro de ungüento. Un Y estando atrás de sus pies, comenzó llorando a regar con lágrimas a sus pies, y los limpiaba con los cabellos de su cabeza, y besaba sus pies, y los ungía con el ungüento. Y como vio eso el fariseo que le había convidado, habló entre sí diciendo, «Este, si fuera profeta, conocería quién y cuál es la mujer que le toca, que es pecadora». Entonces, respondiendo Jesús, le dijo, «Simón, una cosa tengo que decirte». Y él dice, «Di, maestro». Un acreedor tenía dos deudores, uno le, le debía quinientos denarios y el otro cincuenta, y no teniendo ellos de qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, di pues, ¿cuál de estos le amará más? Y respondiendo Simón dijo, pienso que aquel al cual perdonó más. Y él le dijo, rectamente a juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Entré en tu casa entré en tu casa, No diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha limpiado con los cabellos. No me diste beso, mas esta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con oleo, mas esta ha ungido con ungüento mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados son perdonados, porque amó mucho, mas al que se perdona poco, poco ama. Y a ella dijo, los pecados te son perdonados. Y a los que estaban juntamente sentados a la mesa, comenzaron a decir entre sí, ¿Quién es este que también perdona pecados? Y dijo a la mujer, tu fe te ha salvado. Ve en paz. A mí, a mí eh, me gusta me piace analizar la palabra. Quindi eh, preferirei che avete tutti quanti la Bibbia a portata di mano. Así che prefiro che tutti tengano la Bibbia in mano. Così che andiamo a leggere man mano i versetti che ci interessano. Así che uh, vamos a leggere poco a poco i versículi che ci interessano. Vi faccio un attimo riassunto dei capitoli di prima. O salgo un resumen dei versículi di de prima. Ah, così per capire meglio. Per entenderlo meglio. In. Uh... Nei versetti di prima, nei capitoli di prima, los de antes, los de antes, vediamo che c'era Gesù che camminava per, la, per il paese, vemos que está Jesús que por el país, facendo mila quindi guarendo le persone, liberando le persone, sanando las y e subito i religiosi del Tempio si domandarono: ma chi è questo Gesù? Y los religiosos del tiempo se preguntaban, pero ¿quién es este Jesús? Volevano investigar, volvano informarse. Quieren investigar e informarse. Porque los religiosos cuando ven algo diferente. Porque los religiosos cuando ven algo diferente. quieren cioè, informarse. Quieren eh, informarse ya chiedono sapere chi è questa persona, es persona che sta facendo qualcosa di differente. Che sta algo differente perché non sta facendo la religione come la facciamo noi perché non sta facendo la religione come noi la facciamo e quindi, che passò? che c'era questo fariseo di nome Simone e che passò? che aveva questo fariseo uh, che si chiamava Simone chi erano i farisei? i farisei erano i religiosi di quel tempo e i farisei erano i religiosi del tempo quindi erano persone che studevano la legge o erano persone che osservavano la lei andavano al tempio facendo i loro sacrifici iban al tempio, davano i loro sacrifici erano dei buoni religiosi erano buoni religiosi eh, e quindi volevano sapere chi era questo Gesù e queriam sapere chi era questo Gesù che faceva tanto clamore che hacía tanto, che dava tanto per parlare e... e che passa? che lo invita a una tavola che. a casa sua, lo invita questo Simone e quindi Simone lo invita a sua casa mm -mm. Per um, fargli delle domande, investigare su Gesù. Per hacerle preguntas investigare sobre Gesù. Per vedere chi era questo Gesù, che stava facendo di diverso. Per vedere chi era questo Gesù e che stava facendo di differente. E quei religiosi erano religiosi? Esos religiosos erano religiosos. Però non amavano Gesù. Però non amavano Gesù. Loro solo volevano investigare su Gesù. Ellos solo querían investigare sobre él. Però quando noi diciamo di quando invitiamo Gesù nella nostra vita però quando invitiamo Gesù nella nostra vita è perché noi amiamo Gesù è perché lo amiamo amare significa, amar significa segnatevi bene queste parole appuntense amare significa obbedire a Gesù amare significa obedecer a Gesù amare significa onorarlo amare significa onorarlo e quindi servirlo e quindi servirlo quindi amare amar non è un sentimento, un sentimento, ma amare è fare qualcosa. Amare è Se io dico di amare Gesù e non sto obbedendo alla sua parola, sono un fariseo. Soy un fariseo, sono un buon religioso, Soy un buon religioso. vado in chiesa, Voy a la iglesia, faccio tutti i miei compiti, Hago tutte le mie tante e bien. faccio per bene perché la gente deve vedere che sono un buon religioso perché la gente deve vedere che sono un buon religioso quindi mi sto preoccupando più la, delle persone quindi mi sto preoccupando più per la gente che per Gesù che di piacere a Gesù che di gustarle a Gesù quindi che succede? quando io invito una persona a casa come funziona? quindi quando io invito una persona a casa che passa? che io devo uh, pulire la casa Tengo que limpiar la casa. Hacer que sea acogedora. Preparar un buen pranzo, una buena cena, Preparar una buena comida. Stare con i miei ospiti, estar con mis huéspedes. acogerlos, Farles estar bien, ¿no? Hacer que estén bien. Godendo loro presenza, Disfrutando de su presencia. Significa un Eso significa uh, acoger un, un invitado. Te amo. Che amo. E non invitarlo per poi non pensarlo più, lasciarlo al lato lì. E non invitarlo e dejarlo al lato lì. Quante persone invitano a Gesù nella loro vita? Quante persone invitano a Gesù nella su vita? Però lo lasciano là. Però lo dejan de lato. In un angolino. In un angolo, Por lì. Però sono dei buoni cristiani. Però sono buoni cristiani. E... Infatti questo fariseo, se lo leggiamo un attimo nel versetto 39, come lo leggiamo nel versicolo 39, aveva invitato a Gesù solo per giudicarlo. Allia invitato a Gesù solo per juzgarlo. Solo per provocarlo. Solo per provocarlo. Per vedere chi è questo Gesù. Per vedere chi è questo Gesù. Chi si crede di farlo. Chi si crede che è? Vamo nel 39. Nel 39 dice, e come vio questo il fariseo, Que le había convidado, habló entre sí diciendo: Este, si fuera profeta, conocería quién y cuál es la mujer que le toca, que es pecadora. Uh -huh. molto Aquí vamos más adelante. Cuando entra, entra esta donna. Cuando de repente entra la mujer. Esto lo andamos a ver más adelante. Pero, ¿qué dice este fariseo? Pero, ¿qué es lo que dice el fariseo? Si era un vero profeta, dice si, parte. Si fuera profeta, ¿conocería quién y cuál es la mujer que toca, que es pecadora? Miren como los religiosos te juzgan. Si era profeta, si fuera profeta. Si era realmente un profeta, si realmente fuera un profeta. Ya sabía había tocado. Ya sabía quién era esa mujer que lo tocaba. Lo estaba juzgando, estaba juzgando. No es que la había invitado para acogerlo, para honrararlo. Uh, no la había invitado para acogerlo para cuidarlo. Uh, per, uh, per cuidarlo no? Ah ok, per cuidarlo e tal Ma solo per criticarlo Sino che solo lo ha invitato per criticarlo Quanta hipocrisia? el verso 40 come dice En el 40 dice Entonces respondendo, Jesús le dijo Simón, una, una cosa tengo que decirte Y él dice, di maestro Mira Il fariseo che risponde? Il fariseo risponde, di maestro Di maestro Jesús stava là lui l'aveva invitato in casa sua. Gesù stava ahí e l'aveva invitato a su casa. Per giudicarlo. Para per investigarlo. Para investigar sobre él. E poi vedi la ipocrisia della persona, la de esa persona. Che lo chiama maestro. Che lo chiama maestro. Così sono i religiosi. Così sono i religiosi. Sono belle persone davanti. Sono linde persone delante. Perché ti chiamano maestro. Perché ti chiamano maestro. Però le loro intenzioni sono. Pero sus si, non solo di una persona che ama a Gesù. Non sono della persona che ama Gesù. Quindi, mm -hmm. Quindi, vediamo più avanti che arriva questa donna. Però, che llega esta mujer E ci focalizziamo su questa donna. E en su questa donna. E eh, ci focalizziamo su questa donna. Questa donna non era stata invitata. No e per lo meno per entrare in casa di qualcuno devi chiedere il permesso. Y para entrar en casa de alguien debería sabernos pedirle permiso. Pero esta mujer estaba buscando a Jesús uh, constantemente. A esta mujer no, no le importaba de, de, de, de entrar en la casa del fariseo sin pedirle permiso. Esta mujer seguía de izquierda a derecha para buscar a Jesús. Dice, non mi importa quello che devo affrontare. Dice, non mi importa quello che devo che Ma io devo trovare Gesù. Però io devo incontrare Gesù. So. A me? Mm -hmm. Lei sapeva mm -hmm. che Gesù stava in casa del fariseo, e alla fine l'ha trovato. Ella sapeva che Gesù stava in casa del fariseo e lo incontrò. E, e entrò. E entrò. Senza chiedere permesso, senza niente. senza pedir permesso di nada. E... Um... E subito i religiosi la attaccano. E i religiosi si attaccano. No? Dopo lo vediamo. Che dicono: Ma come si permette questa, è una peccatrice? Come si permette di andare vicino a Gesù? E poi no? le dicono: Ma come si atreve questa donna che è una pecadora, Come si atreve ad irci per Gesù? E questo è quello che fanno i religiosi. E' quello che fanno i religiosi: ti giudicano. Ti giudicano. Tu vieni in chiesa per cercare Gesù. Vieni alla chiesa per buscar a Gesù. Eh, dice, quella è divorziata sí, es quell'altra è adultera, es adultera. quell'altra non sé che si inventerà altra neanche si ti giudicano ti cioè, giudica questi sono i religiosi le persone quando cercano Gesù veramente cercano Gesù la gente quando realmente cerca cerca uh, Gesù è perché vuole cambiare è perché vuole cambiare non cerca Gesù per essere una buona religiosa non busca a Gesù per essere una buona religiosa quando la gente cerca Gesù quando la gente busca a Gesù è perché vuole cambiare la sua vita es su vida. vuole fare qualcosa di differente vuole fare qualcosa di differente non vuole essere un padecer non vuole essere un padecer la seconda cosa che fa questa donna lo secondo che que fa questa donna cenginocchiarsi y piangere. Es arrodillarse y llorar. No hayendo la en el tumore, en la 39 también. Mm. No. Vamos a leer la el... 44. Okay. Eh, 44. Dice, y vuelto la mujer dijo Simón. Dijo a Simón. Ves esta mujer Entré en tu casa, no diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha limpiado con los cabellos. Entra en casa del fariseo, non Esa mujer entra en casa del fariseo sin importarse de nada ni de nadie e a Se, Se arrodilló y lloró delante de Jesús. Io mi immagino che neanche aveva toccato la porta, aveva detto buongiorno. Probabilmente ne toccato la porta e ne hai buongiorno. días. Perché i versi questo ti fanno intendere. Perché i versi questo lo fanno intendere. Que che questa donna si inginocchiò. Che esa mujer si arrodillò. E pianse. E llorò. E io immagino che le, le, le sue lacrime erano tante. Immagino che tenia molte lacrime. Perché diceva che bagnò i piedi di Gesù. Perché diceva che mojò i piedi di Gesù. Io vedo in questa donna un pentimento vero. Io vedo in questa donna un vero arrepentimento. Questa donna inginocchiata e piangeva. E' stata arrodillata, stava llorando. Il suo pianto era un profondo arrepentimento verso Gesù. E le su, oh, er sue lagrime erano un profondo arrepentimento verso Gesù. E, e come se lei si stesse svuotando, è come se si, si estuviera vaciando di tutti i suoi peccati, pecados, Perché leggiamo nei primi versi che era una peccatrice Perché nei primi versi leggiamo che era una peccadora, Si stava svuotando di tutti i suoi dolori. stava vaciando di E delle sue colpe. E sue colpe. Lei si stava dando completamente a Gesù. Questa è la parte che più mi piace. Esa è la parte che mi piace. Per questo ho messo questo titolo. Per questo ho questo titolo. Perché vediamo una donna che si dà totalmente. Perché vediamo una donna che si entrega totalmente. Che le sue lacrime erano talmente tante. Che le sue lacrime erano tante. Che bagnava y... i piedi di Gesù. Che mocava i piedi di Gesù. Y, que ¿Y qué vemos después? Uh, en, 41 43, en los versículos 41 y 43 Vamos, que meña, uh, vamos a verlo porque se entiende mejor fecha, pues, ¿Qué hizo esta mujer? 41? 41 a 41 Ok uh, Un acreedor tenía dos deudores El uno le debía 500 denarios Y el otro 50 Y no teniendo ellos de qué pagar Perdonó a ambos Di pues ¿Cuál de esos le amará más? Y exponiendo, Simón dijo: Pienso que, al, que él, al cual le perdono más. Y él le dijo: Rectamente has juzgado. Amén. Esta parte, parte nos hace entender que más el pentimiento es verdadero, que cuanto más nos arrepentimos, o sea, cuanto más es verdadero el arrepentimiento, que cuanto más. Diamo davanti a Dio. che Quanto più entre... nos entregamos davanti a Dio, più amor abbiamo verso Dio, più amor abbiamo verso Dio. Lì muoviamo il perdono di Dio. Ahí muovemos il perdono di Dio. Questa donna si ah, stava dando completamente, dopo lo vediamo. Si stava entregando totalmente, dopo lo vamos a vedere spiritualmente espiritualmente e materialmente. E materialmente. E di y materialmente y materialmente el limosne y el perdón de Dios. Yaemo io il perdón de Dios. Porque sovente è enorme, perché so arre pentimento è enorme. Amén. andiamo a vedere nella uh, verso 37. Dopo le lacrime e inginocchiarsi che fece questa donna. Cosa viene ver nel versicolo 37, 37. dopo esser de arrodillarsi e piorar che è sola mujer. Y aquí, una mujer que había sido pecadora en la ciudad, como entendió que estaba a la mesa en casa de aquel fariseo, trajo una alabastro de ungüento. Amén. Dopo que era arrepentido completamente, era totalmente davante a Jesús, mm -hmm. después de ser arrepentido totalmente, de haberse entregado davante a de Jesús, esta mujer comienza a. ¿Cómo a a juntar a, juntar. a, juntar a sí. la cabeza a los pies con olio profumado con olivo óleo... mm -hmm. de angüento a la zona de encuentro en, en, en la parte de marco de mateo, y en la parte de marco mateo dice que era óleo de Nardo. dijo que era uh, aceite Así, de nardo de nardo la aceite de nardo valera tantísimo mm -hmm. ese tipo de aceite valía un montón e uh, anticamente non c'erano le banche e anticamente non aveva bancos quindi la gente non metteva il suo proprio dinero nella banca quindi uh, le persone non ponivano il suo dinero nel banco Lo, no, si guardava praticamente uh, acquistando beni materiali si guardava um, comprando beni materiali no? questa donna eh, versò questo, questo olio di nardo sopra, sopra Gesù Essa mujer, uh, de nardo sobre <coughs> e si pensa che que questo vaso di olio che uh, lei aveva versato interamente su Gesù che lei ha versato totalmente su Gesù tenia un valore come una casa, un una casa. Antes, cioè, prima questi, questi vasetti di olio queste di olio la gente lo comprava anche se, come se fosse una dote per la donna. E la, mujer, eh, bueno, la gente lo comprava come se fosse una dote per la donna. Questo vasetto o questo vaso, quello che sia. Esta, esta vasija, era tutto quello che aveva. Era tutto quello che aveva. Tutta la sua ricchezza. Tutta la sua ricchezza. E noi vediamo che lei lo versa su Gesù. Vediamo che lei lo ha fatto sopra Gesù. Lei stava, terza cosa, stava onorandolo e per terza cosa io lo stava onorando con le sue ricchezze con le sue ricchezze perché quando noi amiamo Gesù perché quando amiamo Gesù noi veniamo a lui a noi lo onoriamo anche con le nostre ricchezze materiali e lo onoriamo anche con le nostre ricchezze materiali non solo con il nostro pentimento con il nostro cuore non solo con il nostro repentimento con il nostro ma anche con le nostre ricchezze materiali que questa donna stava Dando tutto ciò che aveva Gesù. Dando todo a Prima gli aveva dato tutti i suoi peccati. Antes suoi peccati. Tutto il suo profondo pentimento. Tutto il suo todo il... Si era svuotata completamente. Se aveva vaciato totalmente. Espiritualmente. Espiritualmente. E dopo. E después. Gli aveva dato tutto il suo material. Aveva lo material che tenía. Quel vasetto di nardo, de nardo, era tutto quello che aveva, era tutto quello che tenia, era tutta la sua ricchezza, era tutta la sua ricchezza, probabilmente era la sua dote. Probabilmente era sua dote, o era qualcosa di prezioso che lei aveva uh, acquistato per, uh, che ne so, uh, iniziare una carriera o era algo valioso que ella había comprado para quizás empezar algo. Empezamos no, una per, uh, per una carriera, per sposarci, per nosotros metemos dinero de parte para empezar una carrera o para casarnos. Nosotros metemos dinero de parte para empezar algo, para empezar una carrera o para casarnos. Y no, no, no, no. Pero esa persona, donna, mujer, esa mujer, Aveva eh. valorado aquel encuentro como la cosa más preciosa que tenía. Ha valutato ese incontro come lo più valioso che aveva. Stiamo riflettendo su quello che ha fatto questa donna. Pensiamo su sì. quello che ha fatto questa donna. Questa donna si è data completamente, spiritualmente. Essa donna si dio totalmente, materialmente e spiritualmente a Dio. A sì, Gesù. <ride> Lei aveva considerato quell'incontro la cosa più preziosa che aveva. Ella considerò. Ese encuentro como lo más valioso que tenía, si era data Se había entregado totalmente. Materialmente, tutto Materialmente había dado. y espiritualmente, le había dado todo. había Todo. Todo. Todo. Todo. Aveva messo Todo. Todo. Todo. Todo. Todo. Todo. Todo. Todo. Todo. Todo. Todo. Todo. Todo. Todo. Todo. Todo. Todo. Todo. Gesù Todo. Todo. O lo fanno con un arrepentimento vero, quindi col cuore, o lo fanno con un arrepentimento vero, o sea, con il corazon. E va bene. E va bene. O c'è una. però mettono da parte, si guardano la parte del, del materiale, quindi non lo ahorrano con la loro ricchezza. Però si. Tienen, ponen da parte la parte material, o sea, che non lo ahorran con sus riquezas. O al contrario, sono persone che lo onorano con le proprie ricchezze, ma il cuore sono lontane. Tanto. O al revés, a gente che lo onora con sue ricchezze, ma con il corazon sta lejos di lui. No, è vero. Conosciamo queste persone. Conosciamo questa gente. Sono i buoni religiosi. Hay buoni religiosi. E hay cristiani. E hay cristiani. Che danno ogni cosa. Che danno cada cosa. Ogni cosa. Cada cosa. Io ricordo sempre il mio vecchio pastore che adesso non c'è più. Mi ricordo sempre il mio vecchio pastore che ora io non sta. Che diceva sempre la stessa cosa. Che sempre diceva lo stesso. Che una persona si deve convertire prima il portafoglio e poi il cuore. Che una persona deve convertirsi prima il borsiglio e la biglietta e poi il E Io queste parole non me le dimentico mai. Io non cambio vita queste parole. Perché sapete che in Italia porque en Italia la gente es muy tacaña tacaña se dice aquí muy... también en las manos cortitas <risa> y yo no me puedo mai dimenticar nunca las palabras de este pastor que me hacían oído cuando él lo contaba me daba risa entonces quella donna mujer... Non si importò dei farisei. A mujer non, le importò a los non si importava della sua ricchezza. Non, non le importava che si sportavano i capelli. Non le importava che si asciugavano i capelli. Che le donne ci tengono i loro capelli. Che la donna non si importa i capelli. Immagina asciugare i piedi di Gesù con i propri capelli e con l'olio che colava. Ah, Immaginate di <risa> saccarsi i piedi di Gesù con i tuoi capelli e con l'olio che veniva. De... Puoi stare una giornata lì a farti lo shampoo, la l'aceto non va bene. Puoi stare probabilmente un giorno mm -hmm. uh, dottandoti e l'aceto non se va. Quindi già è un coraggio per l'aceto. E questo già è una valentina. Molte volte le, eh, i religiosi, a differenza di questa donna... Però molte volte i religiosi, a differenza di questa donna... Con che attitudini vengono, Gesù? Con che attitudini? A mi sporco i capelli, mi Sono so vestita bene, bien, tengo una, sono una buona persona, soy una buena persona, faccio tutte le mie opere di bene. De bien. Con che attitudine veniamo a Gesù? Con veniamo a Jesus? Soy, sono, sono abbastanza digna di salire in chiesa, sono sufficientemente degna di de stare in la la gente è fatta. La chiesa è fatta per i peccatori. La gente sta hecha para los pecadores. La iglesia, la iglesia è fatta per i peccatori. Sta hecha para los pecadores. Amén. Legiamo anche nel verso 47. Legiamo anche versículo versicolo 47, quando tu ti arrendi davanti a Dio, quando ti rendesi cuenta Dio, che lui. no puedes nada sin él, él la sua mano. Él mueve su mano. Amén. Questa è es l'attitudine corretta. Venir delante a Jesús. Esta es la actitud correcta. Venir delante de Jesús. Y que tú sin él no puedes nada. darte cuenta de que tú sin él no puedes nada. Puedes ser un buen religioso. puedes ser un buen religioso. Pero nunca vas a mover la mano de Dios. Por perdón, por liberación, por guarigión. Por perdón, liberación y sanidad. Nunca moverás la mano de Dios siendo un buen religioso. Verso 47 dice... En el versículo 47 dijo, dice... Por lo cual te digo que sus muchos pecados son perdonados, porque amó mucho, mas al que se perdona poco, poco ama. Amén. Entonces, cuanto más hay que hacerte perdonar, digamos así, cuanto más tienes que hacerte perdonar, más perdón tendrás. ¿Qué significa? ¿Qué significa? Significa que no hay un peccatore. Tanto grave, diciamo Significa così. che non hai un no peccato così grave che Dio non può perdonare. No perdonare. A volte vediamo persone che stanno perdute nel mondo e dici Signore mio, ti, ti verrebbe solo voglia di affogarli. E a volte vediamo persone nel mondo che tu le miri <ride> e dici Signore, che ganas di ahogarli. Però Dio perdono anche per quelli. Dio tiene perdón para ellos también Però deve pentimento vero. Pero tiene que arrepentirse de verdad Tiene que oh. haber una entrega completa Me gusta más este término en español <laughs> Me gusta más en español Un entrega completa un, un pentimento vero Un arrepentimiento de verdad Amén E uh, invece Simone che faceva ¿Y, y qué hizo Simón mientras, mientras que la mujer hizo todo esto? Jesús lo, Jesús lo regaña. Jesús lo regaña la mujer que entró en casa sin permiso, se pies. Jesús, se permite, Jesús no, regaña, no regaña a la mujer que entró en casa sin permiso, que se le tiró los pies. ¿Cómo se atreve? Como se permite de ¿Cómo se atreve a mojarme los pies? No. Jesús regaña a Simón.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 Me. E qui Gesù mi, mi dà tanta soddisfazione E qui c'è molta soddisfazione da parte di Gesù Perché Gesù riprende il fariseo Perché Gesù regaña il fariseo è un buon religioso E accoglie la peccatrice E accoglie la peccadora E un giorno mi domando quando andremo in cielo Io mi pregunto che un giorno quando andremo al cielo Quanta gente che si sentirà perfetta ¿Cuánta gente que se sentirá perfecta? Y Jesús le dirá, no he y Jesús le dirá yo nunca te conocí. Bueno, que soy un poco dura cuando hablo. Sé que soy un poco dura cuando hablo. Pero Jesús me da tanta satisfacción. Pero me da mucha satisfacción Jesús. ¿Qué le dice a Simón? ¿Qué le dice a Simón? Tú no me has dado un poco de agua para lavarme los pies. ¿Tú no me dices un poco de agua para lavarme los pies? Ah, antiguamente cuando entraban en casa se lavaban los pies antes cuando entraban en casa se lavaban los pies porque había sandalias y porque tenían sandalias entonces los pies estaban sucios o sea cada vez que entraban en casa se lavaban los pies e Simone neanche questo aveva fatto. E Simone l'aveva dato. Perché la, il suo scopo era di giudicare e di investigare su Gesù. Perché il suo proposito era di investigare e giudicar Gesù. Neanche acqua per lavare i piedi mi dà, Gesù. E Gesù le dice, ni, si, y le dijo, ni siquiera mi acqua per lavarmi i piedi. E neanche lui l'aveva fatto. E lui tanto l'aveva fatto. Questo che significa? Eso che significa? Que Simone aveva i piedi sporchi. Che Simone aveva i piedi E avere i sporchi. E tenere i piedi sussi. Significa che Gesù che era ancora nel mondo. Era que sus pies aún estaban en el mundo, a Simón le pereciba estar con los pies sporchi. a Simone le gustaba tener los pies sucios, estar en el mundo, estar en el mundo. Ni, lavó el ni lavó los pies de Jesús, y ni se lavó, suy ni se lavó los suyos. Jesús le dice: No me has dado un Jesús le dice: No me diste un beso. Perché noi baciamo gente? ¿Por qué la gente? Perché le vogliamo bene? Perché le creiamo? O le amiamo, tra marito e moglie, fidanzate? O tra pari, perché lo amiamo? Il bacio è qualcosa che esprime il nostro amore. Il bacio è qualcosa che esprime il nostro cariño. E dice Simone, tu neanche un bacio mi hai dato. E Simone, ni mi hai un bacio. Cioè vuol dire che neanche mi ami. E dice neanche mi ami. Quanta ipocrisia da parte di questo uomo? Quanta ipocrisia de parte di ese hombre. Che dopo lo chiama maestro. E después le chiama maestro. Um... Questa donna aveva messo ogni cosa in vita di Gesù. Questa donna aveva messo cada cosa all'ospedale di Gesù. Rileggiamo il verso 47. Leggiamo otra vez il versículo 47. Me piace la da sola. Y me gusta leer porque la palabra se explica sola. Y dice: Por lo cual te digo que sus muchos pecados son perdonados, porque amó mucho, mas al, se, mas al que se perdona poco, poco ama. Esta donna si era data completamente. Esa mujer se había entregado totalmente. Es sobre eso que debemos Y es sobre eso que tenemos que enfocarnos hoy che non c'è un peccato troppo grande che Dio non possa perdonare que no hay un demasiado grande que Dios no pueda perdonar. per quanto possono essere grandi le tue colpe, i tuoi errori Gesù ti accoglie però quello che muove la, di que la mano di Dio è il tuo pentimento vero, sincero è tuo arrepentimento sincero devi arrendere ogni cosa a lui devi rendere cada cosa a Lui ogni ogni cosa, cada cosa. Cuando tú te arrendes, de verdad, de verdad, y cuando tú realmente te rindes, Jesús mueve la mano. dice: es y vamos terminando. Que dice Jesús en, verso 48, en el versículo 48, y a ella le dijo: los pecados te son perdonados. Jesús le dice: los pecados te son perdonados. Però perché Gesù gli dice così? Però perché le dice questo? Questa donna che non gli aveva chiesto niente a Gesù mujer no le había nada a Jesús. Non aveva detto Signore perdonami Non le aveva detto Signore perdonami Signore ho commesso questo, questo e questo perdonami il Signore dice questo, questo, questo perdonami Io voglio che vi focalizzate su questa parte E che vi fai su questa parte Questa donna non aveva parlato per tutto il tempo Questa donna non aveva parlato per tutto il tempo però Gesù al final gli dice che i peccati ti sono perdonati. Però Gesù al final gli dice che i peccati ti sono perdonati. Perché le dice, sí, dice questo? Perché molte volte ci pentiamo con le labbra. Perché ci arrepentiamo con la bocca. Però non con il cuore. Però non con il corazón. Gesù aveva visto il cuore di questa donna. Gesù aveva visto il corazón di questa donna. Il pentimento vero. Il vero arrepentimento. Che que questa donna gli aveva offerto. Che que questa donna gli aveva offresiva. Di, di tutto quello che lei gli aveva dato, e tutto sua che, tutto che ella dato della sua vita le aveva dato di sua vita. Non c'era bisogno di parlare. Non era necessario parlare. Però Gesù sapeva. Però Gesù sabia. Che questa donna aveva bisogno di salvezza. Che questa donna necessita di salvazione. <coughs> e che il suo cuore era veramente pentito. E che il suo cuore realmente stava arrepentito. Questa donna. Non aveva bisogno di parlare davanti a Gesù. questa donna non necessitava parlare davanti a Gesù. Questa donna solo piangeva. questa oh. donna solo stava llorando. E Gesù vede il suo cuore. E Gesù il suo corazzino. Molte volte siamo bravi con le parole. volte buoni con le parole. Facciamo delle belle preghiere. facciamo lindas belle orazioni. Però il cuore sta da un'altra parte. Il nostro corazzino sta per un altro sito. Questa, questa donna non ha non le bisogno di parlare Gesù vide cosa c'era nel suo cuore Gesù vide che que que es, que questa donna aveva un amore profondo per Gesù que questa donna Jesus. amava profondamente Gesù Il vero pentimento El verdadero amor para Dios se expresa con hechos y no con palabras. Esta mujer no abrió la boca todo el tiempo. Pero Dios vio su corazón. ¿Cuántos de nosotros aman realmente a Jesús con los hechos? Amare Gesù, come dicevo all'inizio. Amare Gesù, come diceva all'inizio. Significa, significa obbedienza. Significa Significa onorarlo. Significa onarli. Significa fatti. Significa esos. Amen. Amen. Quanti lo amano veramente? Quanto realmente lo amano? Io dico ogni giorno. Io Signore insegnami ad amarti di più Signore, ad amarti más. Perché la cosa che Dio più vuole da noi Perché la cosa che Dio più vuole da noi È che amiamo es que Amen. La parola dice che senza amore non siamo nulla La parola dice che senza amore non siamo nulla Possiamo fare tutte le nostre belle guarigioni. Possiamo fare tutte le nostre sanità. Tutti i nostri bei culti, tutti i nostri bei eventi. Tutti i nostri, eventi, i nostri culti, tutti i nostri eventi. Però Dio vuole il cuore. Però Dio vuole il cuore. I fatti che mostriamo, i fatti che mostriamo, devono identificare quello che abbiamo nel cuore. Tienen identificare lo che abbiamo nel cuore. Non so se mi avete capito. Non <coughs> so se si <coughs> i nostri fatti i nostri fatti devono dimostrare quello che abbiamo nel cuore que lo que en el a volte non c'è bisogno delle parole a volte non c'è parole ma c'è bisogno dei fatti che nascono dal cuore si, que de que nacen si, del no. quindi la nostra preghiera è di dire Signore insegnami a amarti di più perché ci sono persone che amano a Gesù per la nostra parola dice il Signore insegnami a amarti di più perché sì c'è gente che ama a Gesù però Señora, ayúdame Pero, señor, ayúdame a amarte más. Porque, de más. porque cuando yo te amo más, te estoy dando más de mí. Estoy más de mí. Me estoy entregando más. Amén. Entonces, queremos saludar a las personas que están conmises. Saludamos a los hermanos en el directo. Saludamos a mi mamá que uh -huh. nos guarda siempre. Saludamos a mi madre que siempre nos mira.